Il Sami Contest è una gara europea di primo soccorso per giovani dai 13 ai 27 anni. Si svolgerà dal 18 al 21 agosto in Polonia e Slovacchia. Le squadre si sfideranno in prove di primo soccorso e giochi di abilità. Ampas schiererà due squadre appartenenti al Comitato Ligure, selezionate durante lo scorso meeting nazionale. Fabio Crocedoro-Scerbarosco. Gabriele, Croce Varde Sestri Ponente. Carola, Croce Bianca Genovese. Mara, Croce Varde Sestri Ponente. Matteo, Croce Bianca Albenga. Andrea, Croce Varde Sestri Ponente. Matteo, Crociolo Sciarborasca. Francesca, Crocetore di Sciarborasca. Il Soccorso è famiglia. Il Soccorso è dedizione verso il prossimo. Aiutare il prossimo. Il Soccorso per me è scoop and run. Il Soccorso è mettersi in gioco. La bellezza del volontariato. Nuove esperienze. Il Soccorso è dare continuità alla vita. Se vinco il Contest, eh, giuro di laurearmi. Giusto negli anni. Mi farò la cresta del colore. Faccio un turno di 48 ore in croce bianca. Se vinco il contest, mi tingo i capelli di blu. Mi taglio i capelli a zero, proprio pelato. Mi faccio le unghie arancioni per una settimana. Se mi farà un nuovo piercing. Se vinciamo il contest, facciamo fasta.